Ritornati. rieccomi con un nuovo tutorial allora io ho realizzato per voi questo vestitino questo vestitino l'ho realizzato con il filato della mistrico tricot 8 per eh, lavorare questo vestito ho utilizzato 350 grammi di questo filato allora il tricot 8 è un 100 cotone gassato mercerizzato va lavorato con l'uncinetto dell'1,5. e mezzo 2. Uh, Ogni gomitolo si presenta da 50 grammi ed è 340 metri. Ora, io per realizzare il mio vestito l'ho lavorato uh, con il doppio filo, nel senso che ho unito due gomitoli bianchi e due gomitoli neri e l'ho lavorato con l'uncinetto del 3 e mezzo e del numero 3. Quindi ho iniziato la mia lavorazione dal, dal basso quindi ho preso la circonferenza dei fianchi ho avviato 152 maglie alte quindi non ho iniziato con le catenelle ma ho iniziato con le maglie alte in modo da ottenere una lavorazione abbastanza elastica quindi iniziando con 152 maglie alte mi trovo eh, 38 motivi perché lavoriamo su un multiplo di 4 arrivata all'altezza degli scalfi quindi ho piegato il mio, il mio lavoro e ho, ho impostato i miei punti in questa maniera: ho fatto 19 punti davanti e 19 punti dietro quindi ho messo dei marcapunti e poi, a parte ho lavorato le maniche che ho unito. Questa è una lavorazione che ho già fatto, ho già fatto nel mio maglione spiga d'oro e nel maglione primavera. Quindi, chi mi segue all'incirca sa la lavorazione come è. è molto semplice. Quindi, eh, bisogna solo poi fare una piccola cucitura sotto oh, dove noi andiamo a unire la manica sotto oh, il braccio. Quindi questa è una taglia 42, eh, non ricordo se ho detto che ho utilizzato 350 grammi di questo filato, ok? In tutto 350 grammi. Spero che questo progetto di vostro gradimento, che vi piaccia, che desiderate anche voi realizzarlo. Se, eh, diciamo, avete qualche dubbio, qualche problema, contattatemi su, su Messenger e cercherò di aiutarvi. Comunque, credo che non ci siano problemi perché la lavorazione è molto semplice, il punto è semplice, però lavorandolo così, lavorare con due colori, dà un bellissimo effetto, ok? Quindi, io credo che ho detto tutto e quindi ci possiamo, possiamo iniziare la lavorazione del vestito. baci a tutti, ciao! allora inizio la lavorazione io vi faccio un campione vi faccio vedere come lavorare il punto uh, in tondo allora noi lavoreremo su un multiplo di 4 catenelle il mio vestito io l'ho iniziato con le maglie alte e non con le catenelle però se non vi trovate bene iniziare con le maglie alte potete benissimo iniziare con le catenelle però vi consiglio di usare un uncinetto più grande in modo da ottenere delle eh, catenelle morbide altrimenti poi eh, diciamo poi il risultato le catenelle poi tirano ecco sono tiranti invece con iniziando con le maglie alte eh, la lavorazione risulta molto più elastica allora inizio con 3 catenelle e faccio 1 2 3 vado nella prima catenella inserisco l'uncinetto porto fuori il filo e tiro su riprendo il filo sull'uncinetto ed esco una volta quindi da un punto poi riprendo il filo esco da due ed esco da due quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta e poi nella prima catenella iniziale abbiamo lavorato una maglia alta. Giro leggermente il lavoro. Quindi qui dove ho lavorato la maglia alta, proprio qui alla base, si sono formate queste due costine. Sembra una catenella, quindi inserisco l'uncinetto. Prendo il filo, tiro leggermente su. Poi riprendo il filo, esco da uno, esco da due ed esco da due. Così. E continuo quindi filo sull'uncinetto vado giro così proprio in questa maniera e vado proprio qui dove ho appena lavorato la maglia alta allora è dentro in queste due costine così non so se si riesce a vedere comunque prendo il filo ed esco e tiro su poi riprendo il filo esco da uno, esco da due. Ed esco da due ecco fino adesso abbiamo fatto 4 maglie alte continuo quindi filo sull'uncinetto giro leggermente il mio lavoro e vado proprio qui vedete dove si formano queste due questa catenella chiamiamola così poi prendo il filo esco tiro leggermente su riprendo il filo esco da uno esco da due ed esco da due allora per fare un campione io arrivo fino a 40 maglie alte perché ripeto lavoriamo su un multiplo di 4 catenelle il mio vestito per una taglia 42 io ho avviato 152 catenelle. Eh, scusate, maglie alte. Scusatemi. Ok, quindi vado avanti, e arrivo fino a 40 maglie, e poi andiamo avanti. Allora, finito le mie 40 maglie alte, adesso chiudo a chiudo cerchio così nella prima catenella inizia, cioè nella terza catenella iniziale e metto qui un marca punti così così resta chiuso ecco ora con una maglia bassissima vado nella maglia qui nella maglia seguente così è dritto sì allora inizio con 3 catenelle 1 2 3. vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta adesso filo sull'uncinetto e torno indietro vado nella prima maglia alta che ho saltato quindi vado nella prima maglia entro prendo il filo e porto su così riprendo il filo esco da due ed esco da due quindi qui abbiamo lavorato le tre maglie alte salto una maglia e vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta quindi tre maglie alte adesso torno indietro e vado nella maglia che ho saltato quindi vado nella maglia saltata entro prendo il filo e porto così in avanti riprendo il filo esco da due ed esco da due e continuo quindi salto una maglia qui abbiamo lavorato la maglia salto una maglia e vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta, maglia seguente, maglia alta, così. Poi torno indietro, vado nella prima maglia, la, la maglia saltata, quindi vado nella maglia saltata, prendo il filo così, porto in avanti, esco da due ed esco da due. Questo è il punto che dobbiamo fare, è semplicissimo. Vi faccio rivedere allora salto una maglia vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta e qui si è formato un nodo scusate allora vediamo vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta torno indietro e vado qui la maglia che ho saltato quindi entro, prendo il filo, porto in avanti. Quindi esco da due, ed esco da due. Ok, quindi vado avanti così fino alla fine del giro. Eccomi, arrivata alla fine del giro. Adesso vado a chiudere nella terza catenella, faccio una maglia bassissima vado nella maglia seguente con una maglia bassissima adesso cambio filo quindi metto un filato chiaro allora adesso prendo il filo e faccio 3 catenelle 1 2 3 vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta quindi lavoro 3 maglie alte saltando la prima maglia adesso torno indietro e vado nella prima maglia alta saltata quindi prendo il filo e porto in avanti così esco da due ed esco da due allora la rifaccio quindi vado nella maglia la prima maglia, prendo il filo, esco da due, ed esco da due. Adesso ci siamo. Poi vado nel secondo gruppo di quattro maglie alte. Quindi salto la prima maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Filo sull'uncinetto torno indietro e vado sulla prima maglia alta sulla prima che abbiamo saltato quindi entro prendo il filo porto in avanti e adesso esco da due ed esco da due continuo così per tutto il giro quindi vado salto la prima maglia vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente ancora maglia alta maglia seguente maglia alta torno indietro nella prima maglia che abbiamo saltato, prendo il filo, porto in avanti, esco da due ed esco da due. Così. Quindi la lavorazione è molto semplice. Dobbiamo ripetere sempre questo giro, però ad ogni giro dobbiamo cambiare il colore, quindi il prossimo giro lavoriamo di nuovo con il filato scuro, ok? Per lavorare il mio uh, vestito io ho lavorato ho unito i due gomitoli ho lavorato con due fili ho unito due gomitoli neri e due gomitoli bianchi ok io ho la mano molto stretta quindi ho provato a fare questo punto um, con diciamo con un filo perché questo filato è molto sottile infatti va lavorato con l'una e mezzo due quindi ho provato a fare questo punto però non dava lo stesso effetto non mi piaceva molto però ho già in mente di fare un altro progetto con questo filato però la prossima volta lo lavorerò con un filo ok allora ehm, vi faccio rivedere ora faccio tutto il giro poi vi faccio rivedere come iniziare di nuovo ehm, il lavoro come cambiamo di nuovo filo e poi andate avanti da sole ok eccomi sono alla fine del giro quindi chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima e con una maglia bassissima mi sposto nella maglia seguente così adesso riprendo il filo scuro così e inizio 1 2 3 tiro leggermente il filo chiaro e faccio quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta torno indietro vado nella maglia la prima maglia alta che abbiamo saltato quindi prendo il filo porto in avanti esco da 2 ed esco da 2 abbiamo qui le quattro maglie alte quindi salto la prima vado nella maglia seguente lavoro 1 maglia seguente 2 maglia seguente 3 torni indietro vado nella prima maglia alta e faccio la mia maglia allungata così allora per il mio vestito io sono andata avanti per 70 centimetri quindi sono arrivata fino all'altezza degli scalfi voi decidete prima eh, quanto vo volete andare avanti se volete fare un vestito più lungo oppure potete fare anche una maglia se volete comunque io sono andata avanti per 70 centimetri quindi il mio vestito all'incirca arriva sul ginocchio ecco va bene quindi ci rivediamo quando abbiamo eh, quando siamo arrivati alla nostra altezza poi fate la stessa cosa per quanto riguarda le maniche allora io le maniche ho iniziato con 40 maglie alte ho preso la circonferenza del mio braccio e ho iniziato la mia manica con l'uncinetto del due e mezzo dopodiché ho fatto adesso non ricordo tiro quattro giri che non ricordo adesso tre o quattro giri con l'uncinetto del 3 poi sono andata avanti per tutta la lunghezza della mia manica con l'uncinetto del tre e mezzo questo però man mano che andavo avanti io provavo la mia manica, quindi anche voi fate la stessa cosa. Man mano che andate avanti provate la vostra manica. Se vi risulta troppo stretta, o fate una catenella di separazione fra le quattro maglie, fra i due motivi, quindi qui poi magari fate una catenella di separazione, oppure fate come me, cambiato uncinetto dal più piccolo al più grande, fino eh, diciamo alla circonferenza del vostro braccio ok quindi ci rivediamo quando abbiamo i tre pezzi la parte del busto e le due maniche eccomi qua allora io ho finito i miei tre pezzi ho fatto la parte del vestito la parte del busto e le due maniche ora nella parte del busto io ho finito il giro con il filo nero è la stessa cosa anche la manica cioè la manica l'ho finita con il filo bianco ora se noi andiamo a mettere la manica quindi qui noi dobbiamo cucire la manica e poi dobbiamo continuare la lavorazione io qui devo lavorare col nero ma qui ho il bianco quindi non posso fare eh, eh, non posso continuare con eh, Bianco perché qui mi trovo il bianco. Allora, cosa ho fatto in questa manica? Questa è la parte dove vado a cucire perché qui ho finito con il nero, quindi continuo la lavorazione bianco e nero. Ho fatto un giro, e mezzo giro perché ho lavorato sette motivi e tre motivi li vado a cucire sotto al braccio. Quindi poi quando devo riprendere la lavorazione riprendo con il filo bianco e lavoro la parte del busto la parte del vestito la manica e poi il dietro quindi la stessa cosa adesso faccio qui qui ho finito con il filo bianco sarebbe stato uguale anche se finivo mh, il giro con il filo nero quindi perché dobbiamo continuare le, la lavorazione e quindi faccio in questa maniera lavoro solo sette motivi io qui ho tagliato il filo perché <ride> mi sono resa conto dopo e quindi riprendo il filo faccio 3 catenelle e mi lavoro sette motivi e lascio tre motivi con il bianco Quindi lavoro i sette motivi e poi eh, torno. Eccomi, allora lavorati i sette motivi con il nero, adesso sono pronta per attaccare la manica. Allora io eh, lascio tre motivi. Quindi io ho iniziato con 152 maglie alte, mi trovo 38... Eh, e motivi e ho fatto 19 motivi davanti e 19 motivi dietro quindi qui ho il mio marca punti metto la parte che ho lasciato questa la parte bianca la metto qui qui ho il marco quindi metto metti motivi uno sull'altro in questa maniera vediamo se provo uno spillo non l'ho preparato prima Ecco, mi metto qui, così, uno qui e uno qui, ecco. Allora, vediamo se riesco, ok. Quindi sono 1, 2, 3. Adesso qui posso iniziare la lavorazione con il filo bianco. Quindi questo poi va uscito qui. E questo il primo il primo motivo che ho lavorato oh, qui nella manica, va lavorato questo, il primo. E la stessa cosa faccio dall'altra parte. Allora, mi preparo un paio di spille, Ecco. Così. Quindi qui ho il marcapunti e metto il motivo bianco sul nero, così. Vado nel prossimo, così. E qui dall'altra parte ecco poi questa parte va uscita ok e adesso posso iniziare a lavorare con il filato con il bianco inizio continuo a lavorare per attaccare la manica ancora con l'uncinetto del 3 e mezzo quindi inizio da qui proprio dal primo qui questo va lavorato e poi mi attacco qui allora anzi vediamo se inizio si sì, inizio da qui proprio da qui attaccato alla manica allora entro faccio il mio nodino, tanti fili che poi devo, devo nascondere e inizio 1, 2, 3. Lavoro le mie tre maglie alte, quindi poi torno nella prima maglia alta e faccio la maglia allungata, E adesso lavoro qui dove ho iniziato i sette motivi quindi vado nella seconda maglia alta l'uncinetto non, non scivola allora lavoro 1 2 3 vado nella prima maglia alta e lavoro la maglia allungata qui poi va cuscito questo pezzettino iniziamo da qui poi a cucire dove abbiamo messo gli spilli Così. ecco e lavoro tutto intorno alla manica quindi mi lavoro questi punti e arrivo qui ecco sono nell'ultimo motivo quindi sto lavorando la prima maglia la prima maglia delle 3 1 2 e 3 vado nella prima maglia faccio la maglia allungata e adesso vado a lavorare qui quindi qui abbiamo chiuso con, con uno spillo e devo lavorare questa parte così 2 3 Ecco, vado poi nelle quattro maglie che abbiamo qui. Questa è la parte adesso del del busto, il davanti e il dietro che poi sono uguali. Ok. questa è la manica ora dobbiamo lavorare ovviamente andiamo avanti e facciamo la stessa lavorazione qui qui dall'altra parte all'altra manica facciamo la stessa lavorazione e poi dobbiamo lavorare intorno tutto intorno e man mano che lavoriamo dobbiamo lavorare il davanti e il dietro comprese anche le maniche intorno alle maniche ok quindi io oh, ripeto sto lavorando con l'uncinetto del 3 e mezzo faccio qualche giro con l'uncinetto del 3 e mezzo poi cambio uncinetto e lavoro con l'uncinetto del numero 3 fino ad arrivare all'altezza delle spalle ok quindi io adesso vado avanti poi vi dico quanti quanti giri ho fatto per arrivare all'altezza delle spalle poi comunque man mano che andate avanti lo dovete provare va bene quindi fate la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui anche nell'altra manica rieccomi allora io sono andata avanti ho fatto 13 giri per arrivare all'altezza delle spalle ho finito il mio giro con il filo scuro adesso per stringere facciamo delle diminuzioni facciamo un giro tutto a maglia bassa e lavoriamo in questa maniera facciamo una catenella, rientro nella stessa maglia, e lavoro una maglia bassa, salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa, salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa, salto una maglia, vado nella maglia seguente, e lavoro una maglia bassa. Quindi lavoriamo una maglia bassa, saltando una maglia di base in questa maniera. Quindi, qui ho lavorato la maglia bassa, salto una maglia vado nella maglia seguente e lavoro la maglia bassa, così, e lavoro così per tutto il giro, allora, nel prossimo giro, poi facciamo ancora un giro di maglie basse, però poi, per chiudere il lavoro, facciamo oh, le maglie basse con i pippiolini, quindi vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro eccomi allora sono alla fine del giro vado a chiudere nella maglia bassa iniziale quindi entro e chiudo con una maglia bassissima adesso faccio una catenella rientro nella maglia e lavoro una maglia bassa qui ho fatto la prima maglia vado nella maglia seguente faccio la seconda vado nella maglia seguente lavoro la terza maglia adesso faccio 3 catenelle vado proprio qui dove ho lavorato la maglia bassa e faccio una maglia bassissima poi salto una maglia vado nella maglia seguente lavoro una maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa 1 2 3 catenelle vado qui dove abbiamo lavorato la base della maglia bassa entro e chiudo con una maglia bassissima poi ancora salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa, 1, 2, 3, 3 catenelle, entro alla base della maglia bassa e lavoro una maglia bassissima, allora scusate questa non mi piace, così maglia bassissima e poi salto una maglia, maglia seguente, lavoro la maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, vado alla base della maglia bassa e lavoro una maglia bassissima, così, e vado avanti così per tutto il giro, arrivo alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima e taglio il filo,